So, so. Il nostro barcho, il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Io, ho Ah, okay, okay. Allora, eh, vogliamo sentire un attimo eh, la nostra carissima amica Flora Rucco, Presidente delegata Regione Lazio. Un attimo, Sto sta scrivendo la poesia sta... scrivendo la per teglia, Sì. Flora, dai, vieni. Niente, sono felice di essere così intelligente che la poesia ringrazio moltissimo Angela Tiberi per il suo impegno sociale e culturale. Eh, veramente è, è carica di amore e di sensibilità è una persona che abbraccia tutti e promuove tutta la cultura eh, del, dell'agrocontino in questo luogo è molto bello invece è interessante mi fa piacere di essere venuta qui ho fatto anch'io il mio piccolo viaggio vengo da fornia ci ho messo quasi un paio di ore per venire però angela merita veramente mm -hmm. e, e Ma so tutte... che insieme, sì. facciamo parte della DILA, Sì. l'anima è la DILA, da Ischia all'arte tutti, Se, eh, ho detto che avrei fatto parlare a tutti perché io non parlo ma faccio parlare a tutti. Sono anch'io in questa splendida antologia che ha curato con Lucia Fusco e eh, diciamo che l'amore per la madre accomuna tutti i popoli del mondo, però volevo anche eh, che in questo momento così drammatico più che mai abbiamo bisogno di eh, risvegliare la maternità del mondo, devono veramente accorrere tutte le madri perché sono il simbolo della pace, dell'amore universale. E... Sono il simbolo della creazione, la donna crea la vita eh, e, la, e le madri eh, hanno più che mai in questo momento un ruolo importantissimo planetario che è quello della selvezza del creato. È perché c'è la, la madre terra che in questo momento sta soffrendo moltissimo per tutto quello che sta succedendo tutti questi stravolgimenti climatici eh, l'inquinamento eh, e che poi ci rende pure disperati in tutti i sensi veramente c'è eh, la follia del mondo che assale la terra e quindi c'è bisogno dei valori della maternità eh, dell'amore universale e della pace io ho, ho scritto una poesia che voglio declamare eh, che ha nominato pure il signore che se ne è andato, le madri mediterranee perché mi sento una madre mediterranea e eh, siccome sono anche la segretaria del museo delle donne del Mediterraneo eh, con, eh, dove c'era Io Manuel Servi, dove è stata anche lei, e, eh, stiamo facendo il primo museo delle donne del Mediterraneo del mondo a Procida e stiamo facendo proprio una grande ricerca sui valori della, della donna mediterranea e stiamo raccogliendo reperti per creare questo. Allora, nell'onda di questo fermento ho scritto Le madri mediterranee, perché vorrei declamare. Allora, ascoltiamo un momento questa poesia, molto bella sicuramente, già il tema, insomma, ci ispira. Prego. Sì. questo Le madri mediterranee cullano con lo sguardo infinito, i teneri germogli di vita, tessono la stessa trama di mitezza, impastano parole di pane, sfamano il mondo che ha fame, intrecciano solidarietà, creano bellezza, intonano lo stesso canto, l'incanto di fiabe cullate dal vento, pulsano lo stesso sangue, nello stesso respiro del cosmo avvolti dal silenzio piangono gli stessi addii come petali al vento donano fiori con le anime profuse di speranza figli sparsi per il mondo provano lo stesso dolore amano con lo stesso ardore, la lontananza è un filo di piombo che attraversa e lacera ogni cuore e vibra l'anima vivida di ogni colore nel cuore della vita infinita delle madri mediterranee. Bravo, bravo! allora io devo dire Scusa, Robè, devo dire una cosa molto Bello. importante. Vieni un attimo qua con Maria Sulvino, per favore. Eh? Eh, lo lo posso avvicinare? C'è un libro di Lucia Fusco che eh? deve declamare la sua poesia. Allora, tra le madri e il Mediterraneo e stasera voglio dimenticare.